Thank mm -hmm. un po' di tempo in modo divertente per non annoiarti. Prendi un palloncino, lo gonsi più che vuoi e vai a trovare tua moglie in bagno che si sta toccando. doveva partire però verso di te non è partito E la che stende tranquilla i panni al balcone andiamole a darle il buongiorno Buongiorno amore mio, oh, oh, oh, oh. si già sveglia? Ma ah, che bel sole che c'è, che stai facendo? Vale, vattene, vattene, vattene! Eh. Mi ha dichiarato guerra, va oh. bene. Eh? Tutto bene? Eh? L'hai iniziata tua? Eh? È normale, <ride> Oddio, occhio. Shhh. Allora, ragazzi, cercherò di infilarmi dritta sotto queste sedie, mettermi a nascondermi lì e con una scusa. a chiedere le l'enzuola aia aia aia aia aia aia aia fai? aia aia aia aia aia aia aia aia aia aia aia No, Ale, Ale no! Ale, no, no, no Ale, Ale. Ale! Ale, Ale, Ale! No, Ale, Ale, mi Ti sei ritorciuto contro! Quanto sei scema! Aiutami! Oh, Quando gli scherzi vengono progettati male! Ci ho messo la vita a mettermi! Eri hey, comoda? Ciao ragazzi, oggi faremo una cosa speciale. Alexa, dammi la ricetta del rimasuglio di Epie. Un giallo zafferano ti consiglio. crema il mascarpone. torta tirami su, tirami su alle fragole. Alexa, stop! Di... Faccio lì. Allora. A presto, trovi tutte le ricette Alexa, sigla. stop! Giallo... Allora, mettiamo per prima. Un po' di caffè due cucchiaini, bastano. Aggiungiamo un uovo scaduto, ecco qua. Se ci finisce dentro un pezzettino di guscia non preoccupatevi, è tutto normale. Poi ci aggiungiamo un po' di ketchup, poco eh. Poi ci aggiungiamo salsa rosa, quanto basta. Poi ci aggiungiamo del miele, anche questo. Se è scaduto meglio, ma se l'avete fresco non fa niente. Basta un cucchiaio. Voilà. E poi, come ultima ciliegina, la buona napoletana, un bel po' di caffè. Per amalgamare tutto, ci aggiungiamo un po' d'acqua. Adesso poi vi spiegherò cosa andrò a fare eh, con questo rimasuglio. Si mescola. Schiacciamo l'uovo per bene il cuorlo. Amalgamiamo. Mm, ragazzi vi assicuro che questa è una cosa buonissima. Eh. Ha un profumo che non vi dico. Adesso vi andrò a far vedere cosa faremo di questo rimasuglio. Prendi una sedia. e adesso noi vi faremo fare un bellissimo scrub Ale Ale, fatti Ma che il chazù Fattino Ale, fatti lo scrub vale, amore, hai la pelle liscia come quella di no, un puledro di un bambino? No, che, che cazzo so? Le gradini in testa, questa puzza di vomito, non so cosa cazzo è. Mobo più! Ma io non lo so, questo non è deficiente. Non essere volgare! Dai! Guarda cosa mi ha fatto combinare! perfetto dopo lavi anche la doccia per favore ma che buon odore c'è anche miele dentro ale si, ti giuro che sta di vomito sta di vomito vero lo so già c'è pochi capelli vedrai che con questi te ne cresceranno di più Ale mi raccomando, lavab bene la doccia top. Ma caglia, ma te la lavavi tu la doccia, fai tu